Salve a tutti, eh, io sono Francesco Fusillo e Giovanni Caruso che è dall'altra parte a Genova e vi facciamo vedere come funziona TeamViewer appunto eh, abbiamo intenzione di farvi vedere come si fa a lavorare eh, con un desktop a distanza praticamente l'insegnante di sostegno sono io, il ragazzino è il nostro Giovanni e vi faremo vedere come si può cooperare, collaborare, fare lezione, e giocare, intrattenerci Stiamo usando appunto Teamviewer, avevo pubblicato questa, questa guida scritta che è appunto sul sito del MIUR in, per questa bruttissima situazione, ma insomma eh, impariamo ad usarlo, eh, segnaliamo anche i webinar eh, sull'uso inclusivo delle nuove tecnologie che l'istituto delle tecnologie didattiche sta eh, producendo in questo momento e per andare velocissimi vi faccio vedere come si arriva a mettere insieme questa cosa che permetterà a me e a Giovanni di cooperare sullo stesso PC. Lo strumento è questo, TeamViewer, si scarica a questo indirizzo, quando scrivete scarica decidete per cosa lo scaricate. Quindi vedete, non è open source ma per un eh, utilizzo privato eh, possiamo usarlo liberamente, questa è una grande cosa. Dopo che l'avete scaricato lo installate. E ovviamente dichiarando un uso privato. Fatto questo lo troverete sul desktop di Windows. Eh, sottolineo che c'è anche per Linux. Questa guida la facciamo da Windows. Windows ecco però va anche su Linux, non ha la funzione meeting ma ha la funzione controllo remoto che è quello che vedremo. Teamviewer è un software che nasce per il controllo remoto dei computer quindi per fornire assistenza agli utenti che magari hanno bisogno e, eh, non possono essere vicini a noi come in questo momento. Ehm, ha due modalità, il controllo remoto che è quella predefinita quando si installa SVA TeamViewer che è questa icona azzurra con le due freccette, eh, viene fornito un ID e una password. La password cambia ogni volta che eh, il software viene rilanciato, quindi può cambiare, mentre questo ID rimane sostanzialmente lo stesso. L'utente che vuole fornire o ha bisogno di, di un ID, ad esempio se io volessi dare supporto allo studente, gli chiederei di comunicare il suo ID, lo metterai qua dentro, quindi giterai il numero dell'ID che sarà un numero eh, generato automaticamente dall'applicazione del mio studente, dell'utente remoto, e cliccherò su connetti. A quel punto mi apparirà la password e, e se la password lui mi dovrà dettare, mi dovrà la password, magari via telefono con un messaggio, io potrò connettermi e accedere al suo computer remoto. Il meeting è l'altra modalità. Eccolo qua. Questo è il programma. Noi eh, cliccheremo avvia un meeting, che è questa funzione qui, e presentazione. Appena clicchiamo presentazione si apre questa finestra e vediamo l'ID di della presentazione con questo numerino semplicemente inviato in posta elettronica o con un messaggino o col telefono con qualcosa a un computer remoto come in questo caso io voglio partecipare al meeting eh, istanziato dal mio docente quindi in questo caso sono lo studente voglio partecipare al meeting che ha istanziato il mio docente mi farò dare l'identificativo del meeting inserirò il mio nome e cliccherò su Partecipa al Meeting. Abbiamo la possibilità, io e Giovanni, in questo momento vedete Francesco il presentatore e Giovanni dall'altra parte, di fare qualcosa assieme sullo stesso computer, cioè sul mio computer. Praticamente quello che io faccio sul mio computer Giovanni lo vede e per esempio adesso io apro Tuxpaint che ho preparato un giochino da fare con lui Adesso Giovanni muove il mouse, eccolo lì, adesso è Giovanni che lo muove, per esempio se Giovanni, io e Giovanni fossimo assieme e dicessi Giovanni, eh, vedi queste palline rosse, sono i frutti, mettimi i frutti dentro l'albero, metti un po' di frutta, ecco che Giovanni sta muovendo il mouse e sta mettendo la frutta dentro, e cosa? E se poi io dico eh, a Giovanni, guarda Giovanni adesso nei timbri vado a prendermi le paperine, le prendo piccole, le papere le metti sull'erba, sull'albero o dentro l'albero decidi te, ecco che Giovanni può decidere di introdurre papere, uccelli e cooperare costruendo un disegno. Poi questo file se voglio lo posso anche spedire. E nel momento che si parte Teamviewer in Meeting parte immediatamente, ecco quindi lui Giovanni adesso eh, il mio computer e il suo è, è uguale praticamente abbiamo lo stesso modo di controllarlo per cui possiamo che ne so, in questo caso abbiamo giocherellato con questa roba qua possiamo, posso stampare cioè, posso anche fare un testo condiviso adesso scrivo io sono Francesco adesso e eh, eh, eh, vi racconto come si Lavora in coppia a distanza. Se il ragazzo può lavorare, può scrivere, eh, può farlo lui. E se no, lui parla e io scrivo. Ecco Giovanni, dimmi una frase, vado avanti a scriverla io, poi vai avanti tu magari. Io sono Giovanni e mi piace la, lavorare con il computer. Ecco, ho scritto io perché magari Giovanni è impedito, non è in grado di poterlo fare, però lo vede. Ah, se invece è in grado di farlo, eh, scrivi tu adesso. Io sto fermo. Sì, io ad esempio vedo che c'è un errore qui che può esserci sfuggito. Adesso... Ecco, vedi, vai a aggiustarlo. Oppure, oppure scrivo e racconto quello. Che... Parla forte perché si registra poco raccontare Ecco perfetto, quindi Giovanni racconta quello che piace raccontare Io adesso eh, Per esempio adesso ci introduco Un'immaginetta catturata da qua eh, Giusto perché Giovanni gli piace raccontare questa cosa Eccolo là, abbiamo incollato Abbiamo incollato Teamviewer Gli piace raccontare Adesso vi faccio una domanda Che cosa? Giovanni, cosa abbiamo, stiamo raccontando? Come? Come, come si usa TeamViewer per lavorare in coppia a distanza ma senza usare tecnologie cloud. Esatto e può essere gestito semplicemente come vi ho fatto vedere e da questa parte di qui dove c'è Giovanni il presentatore consente l'uso di audio video chat e tante altre cose non entriamo nel dettaglio chi lo userà troverà tutte le funzioni per cui non serve spiegarle andrà ad esplorarle perché gli viene in mente come faccio a condividere un file eccolo qua come faccio a vedere un video come faccio a fare una lavagna è interessantissimo questo sistema eh, io lo segnalo non solo per quel che riguarda la, il lavoro Ma per esempio adesso io e Giovanni eh, Giochiamo a tennis Vai Gio Pronti? Io uso PL, tu usi QA Ecco mi frega sempre, adesso io e Giovanni giochiamo Quindi una bella cosa Ah ti frega Gio eh, Sei fortunato ecco questa, quello che voglio segnalare il bello è che uno zero gioco non è solo per imparare ma anche per stare assieme per costruire una relazione e a distanza possiamo farlo sia con strumenti web con programmi o cose che troviamo su internet o come questi che sono programmi residenti che ci permettono di giocare, gio. lo finiamo dopo dai la partita Va bene, va, va bene. bene in questo modo tutti e due potremo collaborare direttamente insieme senza bisogno di altri software eh, e con la funzionalità che altri strumenti non hanno di poter controllare il computer dell'altro in remoto in questo caso è Francesco che mi permette di controllare il suo Ecco sì, eh, ho messo il microfono vicino perché voi così potete sentire. Questa tecnologia è molto bella per chi è un insegnante di sostegno perché può entrare in una relazione eh, proprio personale con il ragazzino e farlo sentire parte di una cosa pensata per lui. Ovviamente il meeting può essere usato anche per quattro, un gruppettino, però lì ci vuole già una buona rete. Eh, io lo sollecito proprio per, come strumento dell'insegnante di sostegno, che può far sentire sia la famiglia che il ragazzino vicini ancora in continuità educativa. Stiamo preparando anche una lista di attività che potrebbero essere utili, che metteremo in rete, di siti che danno servizi per giocare, per imparare online ce ne sono veramente tanti quello che è interessante è che eh, questo è uno strumento semplice si clicca in due e si coopera, fine eh, usiamolo e rendiamo partecipi i nostri ragazzini più possibile eh, in questo momento di eh, isolamento eh, vi ringraziamo di averci ascoltato Giovanni eh, grazie e mi raccomando frequentate lo spazio emergenza coronavirus sul sito di SR Quadro formazione, troverete insieme a questo tutorial il, le indicazioni lasciate da Francesco e dagli altri relatori e gli altri materiali a supporto di questa modalità di lavoro e non solo. Grazie. Eh, buona sperimentazione.